13 novembre 1971 la sonda americana mariner 9 raggiunge marte è la prima sonda a orbitare attorno al pianeta rosso raccogliendo il testimone della gemella mariner 8 che aveva fallito al momento del lancio la sonda continuerà ad orbitare intorno a marte fino al 27 ottobre 1972 inviando sulla terra oltre 700 foto la Mariner 9 rivela la presenza di grandi crateri vulcanici sulla superficie marziana e indizi importanti della presenza di acqua sul pianeta in epoche remote. La sonda Mariner invia anche le prime immagini dettagliate delle due piccole lune di Marte, Phobos e Deimos.